E lasciamo la parola a Daniele De Martini della società Riverment che ci parla di BENTOS in relazione agli interventi di riqualificazione fluviale in un tratto urbano. Buongiorno, vi, in questa presentazione vi parlerò del, del monitoraggio che abbiamo fatto a seguito di un intervento di riqualificazione effettuato sul fiume Seveso. L'intervento è stato effettuato in un tratto all'interno del Parco Nord Milano e l'intervento è stato cofinanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto è iniziato nel 2012, la realizzazione effettiva, l'intervento di riqualificazione è stato fatto nel 2014 e il monitoraggio è stato fatto prima e dopo e copre un intervallo dal 2012 al 2016 il Seveso era già stato nominato ieri in una presentazione scorre in pianura padana e ha una lunghezza di una cinquantina di chilometri. Ha un uso in prevalenza urbano e agricolo e soprattutto nell'ultimo tratto, quello in cui noi abbiamo effettuato il monitoraggio ed è stato effettuato l'intervento, ha un, un uso prevalentemente urbano. Il tratto riqualificato è stato di circa 700 metri all'interno del comune di, di Cormano, siamo nel tratto terminale e per dare un'idea manca circa un chilometro e mezzo prima che il Seveso all'altezza all'entrata del comune di Milano Niguarda venga completamente intubato e scorra per alcuni Ancora un po' di chilometri sotto, sotto terra. è una zona che viene spesso nominata ed è problematica perché è una zona in cui si creano spesso allagamenti a Milano a causa di piene improvvise. L'area di studio si presentava come un tratto con sponde rinforzate con alti muri di contenimento che creava una forte canalizzazione con problemi di restringimento dell'alveo e una, un alveo molto banalizzato in termini, di, in termini di habitat. Sono stati fatti vari tipi di, di interventi. Noi non abbiamo partecipato in alcun modo alla, alla progettazione del, dell'intervento, ma siamo arrivati in un secondo momento, chiamati, perché il parco si poneva il, giustamente il quesito su come monitorare l'efficacia o meno del, dell'intervento. Oh, parlando con i progettisti, la filosofia è stata un po' di fare interventi diversi anche per capire in una zona soggetta piena e così improvvise cosa effettivamente nel tempo potesse resistere e cosa, e cosa no. Ai fini del monitoraggio abbiamo suddiviso il tratto in, in due punti, un uh, riqualificato 1 e un riqualificato 2, partendo da Monte, abbiamo identificato un sito di controllo appena a Monte del sito riqualificato che potesse servire da, uh, da paragone, un sito de, tut, per tutte le caratteristiche paragonabili a quello riqualificato ma che non ha subito interventi. Sono stati fatti interventi come ripristino delle vegetazioni sulle sponde in alveo, introduzione di vari elementi di bioingegneria in vari punti delle sponde del canale e in fondo è stata messa anche una piccola area di, di fitodepurazione nel tratto più, più a valle. Abbiamo raccolto diversi tipi di dati per il monitoraggio, abbiamo raccolto dati relativi all'habitat e all'idromorfologia, dati biologici e dati ambientali. Abbiamo raccolto dati prima dell'intervento nel 2012 per un triennio dal 2014 al 2016. Per quanto riguarda i dati relativi all'habitat, li abbiamo raccolti col metodo Caravaggio che prevede il rilevamento di caratteristiche relative agli habitat fluviali e agli habitat ripari per un tratto di 500 metri. Vengono posizionati 10 transetti ogni 50 metri e in questi transetti si rilevano caratteristiche del, del canale, come presenza di, di barre o i tipi di substrati, i tipi di flusso. Vengono rilevate caratteristiche de, relative all'area ripariale e all'area circostante, il, il corso d'acqua. Per questo specifico caso, per adattarlo al nostro, al nostro monitoraggio e per avere una descrizione maggiore del, di cosa si fosse fatto nell'intervento, abbiamo posizionato i transetti invece ogni 25 metri invece che ogni 50 metri. Dal, dal software con cui vengono archiviati le, le schede di campo, poi, sono stati poi calcolati tre indici, uno relativo all'uso del, del territorio sulle sponde nell'area circostante, un secondo l'habitat quality assessment che dà ehm, idea del grado di diversificazione e naturalità degli habitat nel corso d'acqua e un terzo habitat modification score che quantifica il grado di alterazione morfologica in termini di presenza di elementi artificiali. Abbiamo poi raccolto dati di biologia, Abbiamo utilizzato il protocollo multi-habitat proporzionale previsto dalla, dalla normativa vigente. L'unica differenza è che invece di tenere le 10 repliche previste tutte insieme, le abbiamo tenute separate per eventualmente avere informazioni di maggior dettaglio sull'habitat. Abbiamo poi calcolato l'indice previsto per la classificazione ecologica in Italia, lo Stare CMI e altre metriche comunemente usate per il monitoraggio biologico. Abbiamo poi raccolto i dati ambientali, eh, più precisamente i dati previsti dalla normativa per il calcolo dell'indice di Limeco e siamo andati a recuperare a posteriori alcuni dati di una centralina ARPA relativa al livello idrometrico di una centralina situata non lontano dal nostro, dal nostro punto. Ci siamo posti degli obiettivi delle domande che possono essere riassunte in queste è che come sia cambiata la qualità se sia cambiata la qualità dell'habitat dopo la riqualificazione, come la comunità biologica stia cambiando e se sta cambiando e se sta cambiando per via dell'intervento invece i cambiamenti sono casuali e non, e non dipendenti e quali siano gli elementi chiave nell'eventuale cambiamento della, della comunità. In questo grafico potete vedere dei risultati relativi alla valutazione dell'habitat ci sono tre grafici, uno relativo all'habitat all modification score, più a sinistra, il primo sito è quello di controllo e gli altri due sono al riqualificato uno e riqualificato due. Si può vedere come a seguito dell'intervento effettivamente i, i dati di HMS siano leggermente scesi. La situazione rimane comunque impattata perché siamo in una classe moderata, ma da questo punto di vista c'è stato un miglioramento. Miglioramento che c'è stato anche per quanto riguarda l'uso del, del territorio, e anche in questo caso è migliorato, il punteggio migliora avvicinandosi a zero che è una situazione di completa naturalità e c'è stato un, un progresso. Per quanto riguarda la qualità degli habitat i progressi più evidenti sono stati fatti nel sito nel Piovalle ma anche nel sito centrale riqualificato PioMonte Riqualificato 1 si vedono degli, degli effetti. Abbiamo testato statisticamente questi, questi dati che se nella, la, i risultati sono risultati statisticamente significativi. Ci siamo posti poi, quindi siamo andati ad analizzare la, la componente biologica e ci siamo posti la domanda se esistessero differenze tra le comunità biologiche nei siti nel, negli anni successivi all'intervento le differenze sono risultati significative, ma andando poi a osservare cosa è successo attraverso un multidimensional scaling, si può notare che i siti non si dividono in base al, ai siti di controllo ai siti riqualificati a uno e due, ma si raggruppano in base agli anni. Quindi sembra che ci sia una, una variazione temporale variazione temporale che guardando la comunità sotto forma di indice si può notare bene in questo grafico relativo allo stare CMI. Eh, i siti sembrano proprio raggruppati come, come anni eh, le differenze purtroppo all'interno dello stesso anno sono, sono basse i siti riqualificati sono tendenzialmente più alti del sito di controllo ma le differenze sono, sono molto basse quindi la variazione temporale non sembra dovuta al, all'intervento di di riqualificazione. Siamo andati poi a testare la, la, le componenti ambientali nei confronti della, della biologia. A titolo di, di esempio qua abbiamo messo le, alcune variabili raccolte e si può notare come il Seveso sia un sito eh, molto, molto impattato le concentrazioni di nutrienti sono sempre, sono sempre elevate e in alcuni casi sono decisamente, decisamente elevate. Ed effettivamente andando a vedere poi eh, la relazione tra i cambiamenti della biologia, i fattori ambientali e, i, e di, di idrologia l'abbiamo analizzata attraverso una PLS che è risultata significativa siamo andati poi a vedere il potere predittivo delle variabili attraverso una VIP e si è visto che le variabili predittive più importanti sono le variabili chimiche quindi concentrazione di fosforo, concentrazione di azoto ammoniacale, ma anche l'azoto nitrico comunque si, si avvicina e anche i livelli, i livelli idrometrici. Quindi in conclusione sembra che andando ad analizzare gli indici di habitat la riqualificazione eh, abbia avuto successo in questo senso perché gli ha ridotto gli impatti antropici nel corridoio e diversificato gli habitat eh, del canale. La variazione della comunità però non è variata per, per via della riqualificazione ma una variazione temporale e i motivi che spiegano questa variazione sono fattori ambientali come chimica e, e idrologia. Considerazioni che possano essere fatte sono che la... Seppur gli interventi di riqualificazione si sono dimostrati efficaci, se non si migliora la qualità dell'acqua gli effetti sulla biologia non, non, non saranno visibili perché la chimica è sicuramente un driver limitante per il, per il miglioramento. Inoltre le indagini dovrebbero essere condotte per, avere poi, per essere significative per un tempo maggiormente lungo e probabilmente per essere veramente efficace l'intervento dovrebbe essere condotto su un tratto un po' più lungo. Grazie. Grazie Daniele anche per aver riportato l'attenzione sulla qualità dell'acqua di cui a volte tendiamo a dimenticarci per, parlando di riqualificazione fluviale ma che è e deve, deve diventare assolutamente un punto, un fulcro de, di tutti gli interventi. C'è tempo per una domanda? Buongiorno, grazie per la presentazione, molto interessante. Volevo capire un attimino che tipo di valutazioni avete fatto in via preventiva per scegliere gli strumenti di monitoraggio. In particolar modo mi riferisco agli indicatori della qualità idromorfologica e di habitat. Allora, la, la scelta è ricaduta sul caravaggio perché, in, per via personale, il metodo che conosco meglio, che ho contribuito anche a sviluppare, e lo ritenevo fosse idoneo a valutare questi, questi dati. Il caravaggio funziona proprio a scala di, di tratto, quindi la, la mesoscala era, era adeguata a questa valutazione. Abbiamo poi, come detto, infittito i transetti in maniera tale da, da valutare, ma effettivamente per, per lo scopo della ricerca ci sembrava un metodo eh, adeguato più, più che altri e abbiamo scelto questo. Simone, l'ultimo. <ride> L'andamento temporale di miglioramento della qualità biologica, cosa l'avete legato? Allora... Eh... Sì, mi, Simone mi sta chiedendo se l'andamento temporale, il miglioramento della comunità biologica, cosa l'abbiamo legato e sembra sia legato effettivamente a, una, a, una, a un miglioramento della, della qualità dell'acqua leggera, nel senso che nei, nei primi anni effettivamente le concentrazioni erano anche molto maggiori e c'è un trend di miglioramento della, della qualità chimica. Effettivamente l'habitat è in parte migliorato nel senso che passando da una condizione molto, molto banalizzata è diventato sicuramente più vario anche in termini di, di, di tipo di flusso, di presenza di barre. Prima non c'era nulla, adesso un po' si sono, si sono create, quindi c'è la speranza che questo possa avere un po' contribuito, ma sembra che effettivamente la qualità chimica sia la, la variabile principale in questo senso. Grazie.